Ciao a tutti! Oggi prepareremo la salsa di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è 10 minuti circa, più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono zucchero, fragole e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale lo zucchero.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 Ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il succo di limone. ed accendiamo il bimbi per 7 minuti 80 gradi velocità 4 la salsa è pronta trasferirle in un contenitore e lasciare raffreddare completamente. Salsa di fragole, ideale per guarnire budini, panna cotta e torte. Grazie e alla prossima ricetta!